Ciao a tutti! Oggi prepareremo il sugo bianco di ricotta e zucchine. Il tempo di preparazione della ricetta è di 25 minuti circa. Gli ingredienti sono zucchine tagliate a cubetti, ricotta fresca, cipolla, mandorle pelate, basilico, parmigiano, olio, sale, pepe e noce moscata. Andiamo, il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il basilico le mandorle e il parmigiano e facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10. Mettiamo da parte il nostro trito. Senza lavare il boccale, mettiamo all'interno la cipolla e la facciamo dritare per 5 secondi a velocità 7. Riuniamo la cipolla sul fondo del boccale. Adesso versiamo l'olio e facciamo insaporire per 3 minuti, 120 gradi, velocità 3. Prendiamo sul fondo del boccale. Adesso aggiungeremo le zucchine e le faremo cuocere per 15 minuti. 100 gradi, velocità 1 le zucchine sono cotte, lasciamole raffreddare all'interno del boccale prima di passare al passaggio successivo. Il composto si è raffreddato. Proseguiamo con la ricetta. Mettiamo all'interno del boccale la ricotta, il sale, il pizzico di pepe, la noce moscata e il trito che avevamo messo precedentemente da parte. Chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo amalgamare per 30 secondi a velocità 6. Il nostro sugo bianco è pronto, trasferiamolo in un contenitore. Sugo bianco di ricotta e zucchine. Ideale per condire la pasta. Si conservi in frigo chiuso in un contenitore ermetico per 2-3 giorni. Grazie e alla prossima ricetta.